Dottoressa Gallo, lei ha appena presentato la sua relazione annuale, eh, la cosa che più ci ha colpito è che c'è un aumento del 60% dei colloqui, di richiesta dei colloqui da parte delle persone detenute eh, il lo russo sembra in seppur lento miglioramento comunque in miglioramento eh, forse la struttura più critica rimane il CPR violazione della direttiva U articolo 15, violazione dell'articolo 35 del testo unico, violazione del decreto ministeriale che è il regolamento CE 2014 e una struttura detentiva che di fatto eh, non funziona secondo secondo norme e decreti. Cosa si può fare? Lei si sta spendendo molto ma sembra tutto inutile. <ride> sì, assolutamente, ma eh, lei deve anche fare una riflessione sui ruoli di garanzia no? che sono come lei ben sa nazionali, regionali e territoriali, quindi dove la competenza è veramente di eh, assistenza e eh, occhio critico cooperazione e anche collaborazione no? rispetto a eh, perché ce lo dice, il, ce la dice la, i nostri compiti istituzio istituzionali all'interno della, della delibera quindi noi non possiamo che far altro in questo momento che auspicare che questo cambio, con questo cambio dell'ente gestore si possa veramente aprire un dialogo che non pone è impossibile che no? vada in qualche maniera nella direzione di eh, cambio di norme o eh, diciamo rimozione dal nostro territorio di questo luogo che non ci piace, non ci è mai piaciuto e continua a non piacerci, e, però eh, dobbiamo aprirlo. Secondo me eh, riusciremmo già a fare un buon lavoro se lo apriamo a tutte le organizzazioni di volontariato che per anni hanno chiesto di entrare a fare attività all'interno. Se riusciamo ad organizzare le uscite di queste persone migranti che non possono essere eh, espulse al loro paese ma con un percorso strutturato che non li troviamo a dormire sotto i portici, cioè dobbiamo lavorare in questa direzione. Questo è e dobbiamo fare in modo che venga, eh, vengano fatti tutti quei protocolli di intesa necessari necessari affinché eh, la prefettura riesca a coordinare al meglio le strutture sanitarie sul territorio che si devono prendere in cura la salute dei migranti che non può essere data e gestita esclusivamente dai medici dell'ente gestore come più volte abbiamo sottolineato. Grazie dottoressa.